Ciao ragazzi, benvenuti sul primo canale di Coder Doggio Allora, io sono Deborah, mentora a Coder e quello di cui vi vorrei parlare oggi è il libro Apprendisti Coder di Editoriale Scienza. Questo libro è stato scritto da Sean McManus e illustrato da Rosal Magar. È il libro è uscito da poco, lo trovate nelle librerie e a brevissimo lo troverete anche nelle biblioteche. Che cosa vi insegna questo libro? Guardiamo un po' l'indice. Conoscere il codice. Attraverso questo capitolo voi imparerete le basi della programmazione. Imparerete che cos'è il coding, come ci si muove in uno spazio, come si fanno a muovere appunto i personaggi, a creare delle storie e anche imparerete le basi dell'informatica. Per esempio imparerete a contare con i numeri binari. Poi c'è la parte arte e animazione. Qualcuno di voi sarà appassionato di questo tipo di, di eh, esperienza nel mondo dell'informatica e quindi attraverso questo capitolo imparerete a creare dei personaggi, a, ad animarli e a renderli veramente vostri. Poi c'è la parte sulla musica, in questo caso diventerete dei piccoli musicisti digitali, vi spiegherà come creare una melodia tutta vostra da utilizzare nei videogiochi. Poi c'è la parte per costruire i siti web, eh, vi spiegherà le basi del codice HTML e proverete a creare una pagina web tutta vostra. E poi c'è una sorpresa molto carina in questo libro, che è il kit del coder, ma di questo parleremo tra pochissimo. Ogni capitolo è strutturato in una breve lezione. Quando avrete provato a eh, realizzare gli esercizi e verificare le vostre competenze potrete attaccare uno dei bollini che trovate qua in fondo al libro, che certifica la vostra competenza. Al termine di ciascun capitolo prenderete il diploma di quell'argomento, quindi in questo caso per esempio prenderete il diploma qualificato di Coder. Ma veniamo alla sorpresa di questo libro. All'interno del libro troverete la possibilità di montare due robot, Lucy e Simon. Vi serviranno per giocare alla sfida di programmazione robot. Insieme ai due robot troverete anche un dado a sei facce. Si montano veramente in un attimo e tutto quello che vi serve è la colla. Allora, inizia il primo giocatore. Lancia il dado a sei facce. Esce la riga in questo caso quindi posiziona il suo robot nella riga numero 2, in questo caso rilancia il dado, esce la colonna numero 4. Quindi il primo giocatore posiziona il suo robot nella colonna numero 4. Poi, sempre il primo giocatore rilancia il dado, esce il numero 5. Quindi posiziona l'obiettivo nella colonna numero 5, nella riga numero 5. Si rilancia il dado e il primo giocatore posiziona l'obiettivo nella colonna numero 6 della riga numero 5. A questo punto il primo giocatore prende carta e penna e scrive le istruzioni affinché il suo robot possa eh, circolare all'interno di questo labirinto raggiungendo l'obiettivo. Il, il robot si può muovere soltanto avanti, ruotare a destra o ruotare a sinistra e ogni volta che si muove avanti si può muovere di una sola casella. A questo punto, quando il giocatore ha scritto il suo codice, il secondo giocatore fa muovere il robot del primo giocatore così come da istruzioni. Se il robot riesce a raggiungere l'obiettivo senza intoppi, ha vinto il primo giocatore. Se invece incontra un ostacolo e non riesce a raggiungere l'obiettivo, allora procede il secondo giocatore come aveva fatto il primo. Vince chi per primo raggiunge l'obiettivo. Il secondo pezzo che trovate nel kit del coder è un gioco, il gioco del memory. Potete giocare da soli per allenare la vostra memoria oppure sfidare i vostri amici o perché no i vostri genitori o i vostri nonni. Naturalmente ogni casella è dedicata a qualcosa di digitale. In questo caso ho girato il navigatore satellitare e la macchina per il controllo del battito cardiaco. Non ho fatto la coppia, quindi li rigiro e passo a girare altre caselle fino a quando avrò trovato tutte le coppie. Chi avrà trovato maggiori coppie avrà vinto il gioco. L'ultimo pezzo di cui si compone il kit del coder è il poster Carriere da coder. Qui potete trovare tutti gli sbocchi professionali che eh, vi propone il mondo dell'informatica. Quindi per ora è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito questa video recensione e per tutti i dettagli vi rimando al nostro sito www.codardogiobrianza.it Vi ricordo che sul nostro sito trovate anche tutti gli appuntamenti in cui potete venire nelle biblioteche a programmare insieme a noi. Ciao e alla prossima recensione.